ciao a tutti oggi ci occupiamo in particolare di unghie dei piedi vi voglio far vedere questi prodotti sono dei prodotti professionali di alta qualità made in italy vengono prodotti a premana in provincia di lecco da esperti artigiani tutto di acciaio inox possiamo vedere innanzitutto delle forbici, classiche forbicine per unghie come vedete invece queste altre sono delle forbici particolari, hanno la lama molto corta e l'impugnatura lunga, ecco queste sono le forbici normali, tradizionali e mentre le altre eccole qui, hanno questo, questa forma particolare la lama corta e il braccio lungo serve per dare più forza nel momento in cui si hanno delle unghie molto spesse. Questi invece sono dei tronchesi tradizionali, normalissimi, che si possono vedere ovunque, ma questi sono di qualità decisamente molto elevata. Hanno una molla interna che mi permette di chiudere di tagliare con elevatissima precisione l'unghia anche se è un po' spessa abbiamo due misure e questi sono dei tronchesi che hanno appunto questa sorta di molla interna che si gira ecco in questo modo io vado a tagliare l'unghia anche quando è molto spessa vediamo che eh, la precisione è assoluta Questi invece sono dei tronchesi molto più robusti. Hanno un manico e un sistema di molle decisamente ehm, molto più forte. La punta è uguale a quelli che abbiamo visto prima, ma qui c'è una chiusura a scatto che funziona in questo modo e una molla interna. Questo sistema permette di andare a lavorare, a tagliare, delle unghie di spessore molto più grosso. Anche i due manici sono un pochino più robusti. Ecco qui vediamo il sistema di chiusura, lo rivediamo ancora. E anche di questi eh, tronchesi di questo modello di tronchesi abbiamo due misure uno è leggermente più piccolo dell'altro come possiamo vedere questa è una tipologia di tronchese non facile da trovare e molto utile soprattutto per chi ha dei problemi di unghie molto spesse molto dure ecco qui vediamo meglio come si chiude perché c'è questa sorta di gancio ecco qui si vede meglio come è fatto E questo invece è un ultimo modello che voglio farvi vedere e questo è ancora più robusto per unghie ancora più dure ha un taglio frontale anziché laterale e una doppia molla con il blocco quindi vedete che ci sono due molle all'interno e il blocco anche qui con il gancio basta premere un pochino e si apre e poi due molle che mi permettono proprio di fare forza il taglio è un taglio frontale non laterale nel senso che io vado a tagliare davanti alla punta questo tronchese viene in particolare utilizzato per l'alluce ma anche per chi ha problemi di unghie incarnite perché come vedete ha una punta molto molto fine e precisa. Sono tutti prodotti professionali ma che possono essere utilizzati semplicemente anche a casa da ciascuno di noi a seconda delle proprie esigenze. Troverete tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com Oltre a tanti altri articoli sempre per la cura della persona. Forbici, ma non solo, tutti attrezzi prodotti a Premana in provincia di Lecco dove sono esperti in questo tipo di eh, articoli. Io vi saluto per oggi, vi aspetto per i prossimi video e se volete visitate il nostro sito elettronicadidattica.com Ciao a tutti, a presto!